la trasmissione sta per iniziare stai trasmettendo dal vivo a ah, che bello che meraviglia sto trasmettendo dal vivo salve a tutte e tutti mie care amiche ed amici il vostro Sant'Enchan vi saluta e vi saluta dal vivo faccio questo video come avrete osservato dal titolo che ho promesso e ogni promessa è un dovere, eh, ho promesso al nostro amico, Mister Enigma Evolution, ha anche pubblicato dei post in Instagram su di me e hanno riscosso. Io vi ricordo che tutto quello che ha eh, come hashtag sant'Enchan in internet si becchia un muike quindi. Se voi volete avere esito in instagram e in twitter mettete come hashtag santen chan hashtag santin chan tutto attaccato avrete decine di like e anche di iscritti che se cercate in instagram con l'hashtag santen chan troverete tantissimi risultati cercate anche nel web santin chan e vedrete le foto e video miei allora mister enigma evolution mi chiede di rispondere ben a 18 domande io voglio fare questo live leggero leggero perché non ho molto tempo alessandro arcangeli sera stimatissimo amico caro eh, buona serata anche a te caro alessandro arcangeli ormai siamo amici da anni ormai meno male allora Diciamo le mie 18 domande. Le 18 domande di Mister Enigma Evolution. 1 ai libri sul Colosseo, il rivoluzionario Martin Luther King o sulla caduta del muro di Berlino? Mi spiace. Beh, sull'archeologia avevo dei libri sull'archeologia a Roma, ma. Non c'è più il rivoluzionario Martin Luther King. No, non ho mai avuto nessun libro su Martin Luther King. Martin Luther King. E sulla caduta del muro di Berlino neanche perché è un evento recente. In che stile vocale canteresti questo piccolo tesoro? Per favore. Caranto è più bello del reame che farà miao miao. Miao miao miao miao oh. ah, dovrei cantare questo piccolo tesoro, non questo piccolo grande amore. Sì, oh. scaranto non so che cose sia che mi fai dire, però scaranto è il più bello del reame che farà miao miao. Miao, miao, miao, oh, miao. Oh. Non ho uno stile a ah, qua, l'antivirus. Sempre ci sono questi programmi che si vogliono attualizzare. Mannaggia, stavo per perdere mezz'ora perché l'antivirus il programma per pulire il computer. E allora ha detto: No, tutte queste cose le faccio dopo smetto perché altrimenti l'antivirus per attualizzarsi caranto è il più bello del reame che farà miao miao miao miao miao oh miao sono belli i castelli romani domanda 3 bellissimi mangia dell'ottima pasta soprattutto di danno gli assaggini di tanti, tanti piatti di pasta anche per esempio, io andavo una volta, adesso sono tanti anni che non vado più a Pomezia e poi a Rocca di Papa, Bella Rocca di Papa cat Castel Gandolfo Rocca di Papa. Mi piace la squadra fiorentina, mi piace la bistecca fiorentina. Il calcio non mi piace. Invito a guardare, caro amico. Mio Instagram, Mister Enigma Evolution, invito a guardare i miei video cercando nel canale calcio per sapere cosa ne penso. L'uomo falena, leggenda metropolitana o realtà, realtà? Una leggenda metropolitana moderna, quindi non, io pensavo che fosse degli antichi nativi d'America e invece no. L'uomo falina è una leggenda del dopoguerra. Quando in una fabbrica abbandonata, prevalentemente in quella fabbrica, qualcuno vedeva un uomo con gli occhi accesi, rossi, probabilmente invece è stata una specie di gufo o di civetta gigante. Cosa pensi di Amanda Knox? Non so chi è, non ho indagato, non mi sono preparato. <ride> Cane mi ha mangiato il quaderno dei compiti, ma Amanda, noz adesso non mi viene in mente chi sia. Io conoscevo Eni Leno. Conoscevo il ragazzo, magari l'avessi potuta conoscere. Aveva appena dieci anni più di me, io ne ho 50 lei ne ha sessanta. Ma da giovane... Eh, quando io avevo 16, 18 anni, 20 anni, lei ne aveva appena 10 anni più. Era bellissima, giovanissima. Adesso, già 60 anni, sempre bella è, però insomma, io guardo i video degli anni 80 di Agni Leno. Se ti fai un'idea, un convincimento. quando ha fatto il eurytmic tours che io sono andata sono andato no? perché pensavo ho, ascol, ho andato ascoltarla sono andato ad ascoltarla e any lenos nel palazzetto dello sport a euro non ho visto una cippa da lontano non si è ascoltato nulla pure io ci avevo il cassetto in mano e lei era bellissima la vista stranger la la la, la. Come erano per te gli anni '70? Ah, aspetta, hai collezionato collezioni di fumetti? Ho collezionato i fumetti eh, da giovane. Adesso mi sono rimasti due album, due libri grandi, Jacobiti di Torri. kid però io ho collezionato molti fumetti quando ero bambino, giovane, adolescente, poi vabbè, li ho venduti tutti. Eh, Ah, cosa pensi? Hai collezionato dei fumetti? il Domanda 7: Domanda 8. Se arrivi alle 4.000 ore, ti pagano oppure ci sono altre procedure? Come prima, di fare 100.000 views a video. 4.000 ore sono uno sbarramento ulteriore. Quindi, se arrivi a avere 4.000 ore, poi devi fare 100.000 visualizzazioni a video perché ti diano 100 dollari erano per te gli anni 70 ed 80 quando io li ho vissuti gli anni 70 ed 80 non erano nulla di speciale adesso guardando la rai degli anni 70 ed 80 ho tanta nostalgia che in pratica rivivo la mia infanzia caro sanzi come sei un bravo buon gustaio inventore di piatti tipici sulla cucina casereccia la carne assada è buona gusto sa me la consiglio pure no perché costa tanto quella di grillo come? Innanzitutto la carne assada e la carne alla griglia. Se sia buona dipende dal tipo di taglio, ci puoi grigliare qualsiasi cosa, la barbecue, come dicono in America o in Francia. Costa tanto la carne, costa tanto. Dipende che taglio. Certo, se ti tagli tu, costa un'internazione e poi non è che te mangi un dito. non ho mai mangiato carne di coccodrillo io solo ho visti nei parchi naturali nelle serve negli zoologici come a tampa o orlando ma che tu nascessi non tutti avevano la vasca e molte persone facevano il bagno nel fiume ma senza il bagno schiuma non veniva, e eh, non lo so non c'ero quando io ma che io nascessi Qua mi mangio un informe, cioè, mamma mia, questo window. Non lo so com'era prima che io nascessi 12. Luna Farina ha avuto molta popolarità su Spotify, forse pure monetizza. Hai mai provato Spotify? Sì, in questi giorni ho riscoperto l'applicazione Sprecher ed ho associato i miei radio a Spotify. Però non penso che arrivi a monetizzare. Quindi seguitemi in breakers come se intenzione romana ameresti e sposeresti cristina Capotondi o anna foglietta non ne conosco nessuna delle due probabilmente quella che mi si fili ai libri di angela lansburri o lansberry no che cosa pensi della l'hai mai provato no non prendo droghe se non riuscirai a monetizzare da nessuna parte, continuerai con la speranza o getterai la spugna? Lo farò per hobby. Come, di fatti, lo sto continuando a fare. A luglio lavorerai per me come investigatore. Questa è la 18. In cambio, sponsorizzo tutti i tuoi vecchi video dal 2013. Offerta perfetta che non puoi rifiutare, caro amico. Pensaci. Qui sopra tutti le mie 18 domande miste, inclusa quella dell'Uomo Falena. La domanda numero due te l'ho fatta per due motivi: uno, siccome io scrivo piccoli testi di canzoni, non sono un cantautore, eh, desidererei che provassi a cantarla con una giusta tonalità a tuo modo. <ride> io sono suonato come una campana. Din don, din don. Diciamo che sbatacchio ha e quindi lasciate immaginarti. Eh, ho visto che cantavi, oh, questo è il punto numero due, o oh, bella ciao in chiave parodistica e molti e molti anni fa, spassito di Luis Fonzi. La verità è che non sei stonato, caro amico. Prova ah. a cantare la mia canzoncina usando uno stile vocale adatto, appropriato. Per favore, io ho sempre nuove sorprese in futuro per te, carissimo amico. Oh, guarda, come investigatore, io non sono Mr. Gadget, non sono rispertore clusso, però potrei essere una frana peggiore. Non so in che ti posso essere utile, perché tu dici che eh, questo è il punto 18. La domanda 18: eh, vecchi video come investigatore, che cosa vuoi che investighi? Mi paghi il biglietto aereo e, e vado in Alaska. Dai, su. E... Allora, infatti mi sembra strano tutto questo. Questa cosa qua. Non sono storato, provo a cantare la mia canzoncina usando uno stile vocale adatto, adatto, appropriato. Io non so che stile, come si dice. E... Attendo volentieri che mi risponderà alle mie domande. Caro amico, ho gradito molto le tue canzoni rap hip hop, ma sicuramente canterai meglio ancora canterai meglio ancora il mio piccolo testo alla domanda numero 2. fate davvero bene chan Provare per credere. Io questo video l'ho fatto perché l'ho promesso, eh? ma insomma, faremo molte cose insieme. Spero ritornerai presto in YouTube, caro amico, non vedo l'ora di guardare il video. E anche sentirti cantare. Allora, a presto, stami bene. Ciao amico, Mister Enigma Evolution. In che stile? Io non conosco stili musicali di canto, veramente non li conosco. Caranto è il più bello del reame. Farà miao, miao, miao, miao, miao, miao. A parte, bisogna dirlo: non c'è rima. Parte il miao ripetuto, ma scaranto con reame scaranto è uno schianto nel reame frigge le uova col tegame. o miao, miao, miao, miao. Oh, non so veramente. Tu dici che non, non sei un compositore di canzoni e quindi che non le scrivi professionalmente e non so come possono essere, ma questa non è, eh, è una poesia in prosa, non so, ma una canzone. Io non me ne intendo di testi canori, ma non so che canzone può essere. Mia, mia, mia, mia, mia, oh, mia, oh. è un un gatto trasteverino. Miao! Oh! Miao! Miao, miao, miao, miao. Oh! Miao! miao. Miao. Miao, miao, miao, miao, miao. Miao! Io non lo so. Veramente se ci rifletto questa cosa qua, non mi quadra. Poi anche mi proponi e a luglio lavorerai per me come investigatore. Ma detto troppi racconti del camigliere. Montalbano. in cambio di ti sponsorizzo tutti i tuoi vecchi video dal 2013 guarda innanzitutto nessuna delle tue domande te lo sapute eh, rispondere così tanto esaustivamente le risposte col buon senso perché mettermi a, a investigare in internet per trovare le risposte che può trovare chiunque tu avresti potuto trovare e ripetere cose già scritte, quindi pensa che investigatore sono. io più, io non so cantare, io non consumo lasci Non conosco Angela Ransbari. È inutile che vada a cercare tra i risultati se la come ah, forse ho saltato questa. Eh, quando la numero 13 quando farai il tuo ebook e Beh, spero di pubblicare qualcosa sto scrivendo ma voglio iniziare con il sito il web site web pad web pad di puoi pubblicare gratuitamente dei racconti e loro eh, te li che okay, darsi che qualche scrittore li lega e sia interessato oh, caro amico innanzitutto mi ha proposto una canzone molto difficile da cantare che sembra un poema in prosa e poi mi dici che mi vuoi assumere come investigatore ma investigatore di che eh, voglio dire del paranormale cicat e poi io ti ringrazio che addirittura vuoi promuovere i miei video dalla, tutti i tuoi vecchi video dal 2013 ma beh, poi magari li promuovi fra i tuoi contatti di instagram e io ti ringrazio ma Io ho imparato a usare con il risparmio energetico. Vedete che c'è le strisce arancioni? Ho messo risparmio batteria così mi si scarica lentamente. Anche se elimina le applicazioni in secondo piano, e rallenta il funzionamento del cellulare. Ma io attivo il risparmio energetico ultimamente. Allora. Qua caro amico, caro amico mio, vedi ho mila post 2172 followers e 2193 ne seguo io. Nel mio instagram. Per quello mettete l'hashtag salte chan. Ci sono mille post, in realtà sono più di 3.000. Capito? Di 3.000 post miei e di altre persone anche con l'hashtag Sant'Enchan. Perché mi mettono l'hashtag nei loro post? Che sono molto seguito. Addirittura questa foto ha ottenuto molti like, 211, ultimamente negli ultimi mesi non so perché è ritornata in auge e una foto del 27 luglio 2014 ultimamente la gente sta seguendo molto vedete una foto del 2014 eh, 27 luglio allora caro amico non per fare dei paragoni inopportuni ma mi vuoi reclamizzare tutti i miei video ma hai infatti infatti mi, mi... hai pubblicato mi hai giustamente eh, ti ringrazio fatto la pubblicità a alcuni miei video che ti sono piaciuti Ma hai 46 followers e segui 172. Ora, mi dici che eh, farai in modo che la gente guardi tutti i miei vecchi video. Ma appunto, 40 persone, 50. Ringrazio della tua buona volontà. Tutti i miei video, certo, supererei magari che sono più di mille: supererei le, le 5.000 e 4.000 ore, forse sì, forse no. Chi lo sa, però non so io fino a che punto posso essere un buon investigatore. Ripeto, io mica sono Mister Gadget, io non sono l'ispettore Clouseau, non sono il Tenente Colombo o l'Ispettore Kojak. E quindi non so fino a che punto e qua volevo vedere se c'era qualche commentario non so fino a che punto eh, posso essere utile capito e adesso abbiamo fatto 22 minuti con 57 23 minuti io Vi dico bye bye. Vi ringrazio a tutti e tutti di avermi seguito, e mi stanno a guardare tutti da fuori. E vi saluto, ciao.